Oggi volevo parlarti di eh, quelle che sono le glove box. Che cosa intendiamo per glove box? Glove box possiamo mm, intendere un contenitore sigillato ermeticamente, ecco questa è un po' la definizione. Una scatola con eh, dei guanti annessi che permettono all'operatore di non avere un eh, contatto diretto con il prodotto manipolato all'interno, lì dove ovviamente il prodotto è pericoloso e eh, al contrario di non contaminarlo se eh, il prodotto all'interno eh, deve essere eh, sterile, quindi bisogno, ha bisogno di una sterilità. In genere le glove box si differenziano un po' dagli isolatori perché sono più piccole, sono più contenute come dimensioni, quindi questo permette poi una trasportabilità delle stesse. Esistono delle glove box che definiamo semplici, esistono le glove box che sono semplici quindi intese sempre con queste strutture trasparenti che possono essere in vetro o in plexiglass e con annessa una zona eh, di passaggio, quindi una zona passa materiali, chiamiamola così. Eh, poi ci sono delle glove box eh, un po' più complesse che mantengono le pressioni, quindi con pressioni positive o pressioni negative eh, a seconda di quella che è la lavorazione che devono, deve essere eseguita all'interno. Ci sono glove box eh, un po' più strutturate, quindi anche in termini di dimensioni, ma sicuramente più strutturate eh, anche tecnologicamente più avanzate, con filtrazione EPA eh, o ULPA, eh, che dir si voglia. E, e poi invece nel, nell'articolo correlato a questo video che comunque trovi su KIZZARD legato alle glove box, vedrai che ho inserito anche un, le glove box, le ho chiamate fai da te e, e sono proprio un qualcosa di allucinante che nel fare ricerche cercare su internet capire eh, come te, insomma qualcosa di più di quelle che sono eh, nel mondo, no? le glove box, gli isolatori e quindi eh, avere un po' più di esperienza, mi sono imbattuto in delle foto, delle immagini di glove box create da spero solo appassionati e non utilizzate nei laboratori anche se in realtà purtroppo a me sono sicuro che vengono utilizzate e sono appunto le chiamate le glove box fai da te